Giuseppe Pipitone, che fine ha fatto la roba dei boss? Che fine ha fatto? In certi casi non è più nelle mani dei boss ma non è neanche non torna neanche nelle mani dei cittadini o comunque dello Stato. Nella migliore delle ipotesi rimane così, non, non assegnata la ricerca di, di, di un gestore, però nel frattempo diciamo, si decompone le, le aziende se non lavorano, i macchinari, qualsiasi tipo di macchinario eh, perde valore così come gli immobili. Nella peggiore delle ipotesi tornano in mano in maniera più o meno le, legale o velata o agli stessi boss, che è stata sottratta o presta nome vari ed eventuali tutto ciò nonostante esistano delle leggi, una legge in particolare che disciplina disciplina la, la, la, la confisca del, dei beni di cosa nostra, eh, perché c'è diciamo un atteggiamento abbastanza quasi narcotizzato dello Stato.